Poi vai tu, okay? ok? Buon pomeriggio a tutti. Questo è il webinar di Amgentich numero 2. Eh, questo pomeriggio abbiamo Maria Grazia Zotti e eh, Simonetta Soro che presenteranno. Eh, lascio giusto due parole di benvenuto da parte di Anna Pascucci. e eh, buon, eh, buon webinar. Okay, grazie mattia per la disponibilità eh, buon pomeriggio a tutti grazie per essere così numerosi nonostante il caldo e la stanchezza di esami ed altro dell'intero anno eh, dunque eh, abbiamo un po commentato con alcuni di voi l'incontro della, della scorsa volta e quindi personalmente ritengo che siano stati dati una serie di elementi, di spunti più strutturati meno strutturati eh, che vanno perfettamente nella direzione di, eh, che è la finalità di questi, di questi incontri eh, e cioè di eh, avere del materiale per prefigurare dei corsi di formazione blended o a distanza eh, per il prossimo anno scolastico. Quindi ehm... Sicuramente questo, questo incontro avrà delle caratteristiche diverse, forse solo per il fatto che viene richiesto di fare delle attività con le mani eh, diciamo in remoto e, eh, e quindi sono anch'io molto curiosa eh, e molto aperta diciamo, a capire eh, quali di questi elementi possono poi essere eh, capitalizzati. Eh, quindi passo la parola a Maria Grazia e a Simonetta e ci risentiamo nel corso di questo webinar. Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Dunque in questa prima slide si riporta un pochino quello che è la scaletta di, del corso che faremo oggi, dell'incontro di oggi. Quindi eh, la prima parte eh, riguarderà l'IPSE con la didattica a distanza quindi un'introduzione sull'approccio metodologico IPSE e gli strumenti che possono essere utilizzati con la didattica a distanza inoltre eh, ci sarà una messa in situazione con l'acqua ossigenata e cercheremo anche di eh, utilizzare sperando che la connessione eh, ci praticamente eh, aiuti e utilizzeremo anche degli strumenti e quindi l'acqua ossigenata perché agisce come disinfettante da chi ci dobbiamo difendere riflessione e condivisione dei risultati eh, ottenuti a fine corso uh, quindi vado Fondato sull'imprenditazione. Gli studenti rispondono ad una domanda centrale attraverso la progettazione e la eh, realizzazione di un eh, progetto sperimentale che stabilizza situazioni della vita reale per la comprensione di fenomeni scientifici, limitando ciò che viene fatto nel lavoro di ricerca scientifica. Gli studenti sono i protagonisti e attraverso l'esperienza pratica e concreto con gli altri studenti possono sviluppare il proprio pensiero critico. Tra i vari modelli di inquire, il modello delle 5E prevede 5 fasi: engage, explore, explain, elaborate e durante le quali gli studenti hanno la possibilità di eh, progettare, sperimentare, spiegare e ricostruire la corretta comprensione dei concetti. Durante la fase di engage gli studenti sono coinvolti con una domanda eh, produttiva. E gli insegnanti cosa devono fare? Devono eh, sicuramente all allestire degli ambienti di apprendimento adeguati, devono organizzare il lavoro. gli studenti formulano ipotesi, pianificano un percorso sperimentale e raccolgono dati sperimentali per rispondere alla domanda e Gli insegnanti in questa parte dovranno sostenere gli studenti nel progettare dei determinazioni, dovranno sostenere gli studenti nella determinazione degli elementi da studiare e supportare gli studenti nella produzione delle destinazioni, mettendo a disposizione materiali. In a di explain gli studenti formulano spiegazioni basate su ciò che hanno osservato sperimentalmente. Attraverso l'esperienza si può in questo modo giungere ad un modello o un'interpretazione finale. Gli insegnanti devono supportare gli studenti nell'analisi dei risultati sperimentali in modo tale che questi possano giungere a delle varie conclusioni e eh, ad una conoscenza. Affidabile e semplificata. Con l'Elaborate gli studenti esaminano i concetti che sono stati discussi in fase di ingresso e in questa fase dovranno organizzare una spazio di argomentazione con gli studenti, dovranno organizzare l'attività. In questa fase produrre anche cartelloni, presentazioni di multimediali, per esempio anche video e di volta in fase acquisiscono la consapevolezza di ciò che hanno imparato. Gli insegnanti devono in questa fase supportare. da ambienti adattati sull'utente e la propria abitazione, si utilizzano materiali Sim. Uh -huh. Yes, far Ok, allora questa prima parte è terminata, eh, quindi Simonetta, se puoi continuare. No, su... Maria Grazia, guarda. Sì, no, ma ti lascio la parola perché l'audio non era dei migliori e quindi penso che possiamo continuare con la tua parte e poi darò prima della mia, visto che anche questo è registrato, degli spunti su un'altra piattaforma ed altre possibilità, appunto, di didattica a distanza. Così. Andiamo dal vivo che insomma funziona meglio. Quindi continuo con. Uh, okay. Sì, con la tua presentazione, ok. Allora, in questa seconda parte c'è una proveremo a fare una messa in situazione che è relativa all'argomento eh, acqua ossigenata perché agisce come eh, disinfettante quindi eh, l'engage consiste nella eh, visione di eh, questo video che adesso vi manderò in cui appunto bisogna, eh, l'engage consiste proprio nel dimostrare cosa accade quando l'acqua ossigenata viene posta su una eh, ferita. Non mi sento, sono troppo morto. Allora, eh, dopo la presentazione di, di questo mh, video, vi si chiede di... Eh, eh, scusate che provo a partire con... E, praticamente il, il, lo step successivo è, eh, prima di tutto rispondere ad un form. Prima di rispondere al form quindi con i materiali e gli agenti disponibili che tra l'altro è un elenco di materiali di cui già eh, vi è stato dato praticamente eh, l'elenco per via email, con i materiali e gli agenti disponibili verificare quali con, in quali condizioni si osserva la produzione di effervescenza. Quindi i materiali sono patata con buccia, patata tagliata a pezzettini, foglia intera, foglia sminuzzata, sassolino, biscotto, lievito di birra, acqua ossigenata commerciale, cioè al 3% peso-volume e piattini. Prima di eh, procedere con eh, l'esperienza vera e propria, cioè di mettere eh, l'acqua ossigenata a contatto con queste sostanze, ehm, Vengono chieste, eh, vengono chieste le vostre previsioni. Quindi eh, rispondete a questo form e ehm, rispondete che cosa appunto prevedete quando questi materiali vengono a contatto con, eh, con questi, eh, quando la viene a contatto con questi materiali. Simonetta, hai messo. su audio Ok per un per un momento. Quindi se... Allora se, prossima, i ecco qui, se i partecipanti possono rispondere al form il cui link è allegato in uh, chat. E okay, praticamente tempo gli diamo? sono due minuti. Praticamente, sono le loro previsioni. In poche parole, che cosa succede quando uh, i vari materiali in elenco vengono a contatto con l'acqua ossigenata si sviluppa o non si sviluppa effervescenza e quindi dovete rispondere a queste domande. Forms è un modulo che ci consente di avere poi rapidamente le vostre risposte. pian piano stanno rispondendo ne vedo 18 quindi sta crescendo il numero di risposte ok 25 26 io ne vedo 28 io 30 <ride> quindi ecco questo era anche un modo per uh praticamente capire come funziona uh, Forms, un modulo che come dicevo nella presentazione consente di fare dei rapidi sondaggi, spesso viene però anche utilizzato per fare dei test di eh, valutazione, ma vedete il, il mio schermo condiviso sì. ok non so se vuoi andare nelle risposte perché gli, insomma sì. i dati statistici chiaramente si aggiornano man mano che allora il... queste sono le vostre previsioni hanno risposto stanno rispondendo ancora 49 partecipanti il tempo medio per ciascun partecipante è stato 1 minuto e 13 e, eh, per quanto riguarda la prima domanda, patata con buccia, la maggior parte delle persone ha risposto no, la piccola minoranza, il, eh, precisamente il 13%, eh, ha detto che eh, sviluppa effervescenza. Per quanto riguarda la patata tagliata a pezzettini, si è ribaltata la situazione, sviluppa effervescenza per il, 40, il 90%, il 5% ha detto no. Il, scusate, 5 partecipanti, quindi praticamente il 10% ha detto no. La foglia intera, no 41 partecipanti, l'84%, sì 8 partecipanti, 16%. Eh, per quanto riguarda la foglia, eh, sass... no, dove... foglia sminuzzata, quindi il 47% ha detto sì e i 3 eh, partecipanti hanno detto no, il, 6%, il sassolino eh, non sviluppa effervescenza, 47 partecipanti contro 4, il biscotto non sviluppa effervescenza, 44 contro 7. Eh, 44 contro 8, il lievito di birra sviluppa effervescenza 47 partecipanti contro 4 e infine eh, 48 partecipanti su 4 hanno detto che ciò che si sviluppa o meglio l'effervescenza è dovuta al, all'ossigeno gassoso. A questo punto dopo questo primo oh, sondaggio si potrebbe eh, procedere con uh, l'esperienza, cioè con la messa in situazione e verificare se effettivamente le mie previsioni eh, coincidono con ciò che eh, poi andrò ad osservare sperimentalmente. Eh, Quindi, eh, per chi eh, appunto ha preparato il materiale, i piattini e l'acqua ossigenata, ha ah, 5 minuti, ma 5 minuti sono più, eh, un tempo più che sufficiente per, veri, per verificare effettivamente che cosa accade con patata con buccia, sempre patata tagliata a pezzettini, foglia intera, foglia sminuzzata, sassolino, biscotto e così via. Cosa devo fare? Verificare sperimentalmente il tipo di reazione che avviene quando i differenti materiali vengono a contatto con acqua ossigenata, oss osservare e quindi alla fine eh, formulare, formulare delle ipotesi. Quindi da, da adesso in poi partono 5 minuti per fare l'esperienza. Sì, anche qualche minuto in meno, insomma, veramente sì, sarà sì. una cosa immediata. Non so se tutti quanti hanno il materiale, se no, insomma... Possiamo dire magari due parole che eh, sicuramente eh, utilizzare mh, questo form prima e dopo eh, mette anche in evidenza mh, misconcezioni o altri aspetti su cui poi doversi soffermare e lavorare, quindi in contrapposizione da quanto previsto e quanto invece poi si è realmente osservato. Diciamo, quindi questo approccio come al solito è sempre molto valido come strumento per l'insegnante. E poi la, diciamo, il vantaggio è di avere dei risultati in tempi rapidissimi, insomma, quindi in diretta, eh, così proprio come abbiamo fatto per fare le nostre previsioni. Allora, anche in questo caso, ahimè, eh, dovrete rispondere al form su che cosa ho osservato. Timonetta hai messo già il link uh, del form? Sì, ho esatto. messo okay. anche il secondo link, il secondo form. Non so se vuoi mostrare per capire se stanno rispondendo. Sempre per dare delle indicazioni, um, all'interno della scuola, quindi tutti i ragazzi, gli studenti sono accreditati, quindi in quel caso um, possiamo anche risalire a chi ha risposto cosa. Uh, diversamente, in questo caso, chiaramente, essendo aperto a tutti al di fuori dell'organizzazione, è un sondaggio anonimo a tutti gli effetti, quindi insomma dipende da cosa... Um, vogliamo evidenziare quindi un semplice sondaggio, eh, quindi le percentuali in base alle risposte oppure lavorare sul singolo alunno nel nostro caso. Ci sono già le prime risposte, 13 partecipanti. la foglia sminuzzata continua ad avere 10 eh, sì, effervescenza e 4 no, eh, il sassolino sviluppa effervescenza e 14 no, il lievito di birra 15 sì e un no e per la maggior parte, tutti hanno risposto che ciò che si eh, libera è eh, ossigeno gassoso. Eh, direi, non lo so, forse di, di fermarci qui perché probabilmente non tutti avevano il, il materiale disponibile. Sono passati 5 minuti comunque. Sì, insomma andiamo avanti, nel senso che questo sì, diventa sì. anche una parte significativa di una... Adesso praticamente le risposte sono 35, quindi diciamo che alla fine patata con buccia, la, la differenza tra sì e no eh, si è eh, praticamente ridotta, praticamente quasi tutti hanno risposto no, patata tagliata a pezzettini, quasi tutti hanno risposto sì, soltanto due no, foglia intera eh, no. Spoglia sminuzzata, e qui praticamente eh, c'è un 50-47 per cento no e un eh, 53 per cento sì, quindi eh, praticamente ci sono dei dati alquanto discordanti. E il non sassurino... abbiamo detto che tipo di foglie avessero preso perché anche quella può fare la differenza. Però Un'ulteriore variabile su cui puoi poter lavorare, ecco. certo il biscotto? Assolutamente no. Il lievito di birra? Ecco c'è un no, un no è probabilmente non so per quale motivo. Ci potrebbe essere un lievito non attivo, un lievito che ha perso in attività e poi quasi tutti ossigeno gassoso. Quindi, eh, ritorno a praticamente alla nostra presentazione e, e praticamente alla fine ciò che è stato osservato per chi non ha potuto fare l'esperienza ho preparato un video eh, di quello che è stato effettivamente osservato da ragazzi mentre eseguivano oh, l'esperienza sta partendo la quest... presentazione maria grazia però non c'è No, non sei in presentazione Eh, ma non riesce a partire la presentazione, non so per quale motivo. Vabbè, non importa, tanto lo vediamo lo stesso. Si sente? Allora, in base a quello che abbiamo osservato, sperimentato, possiamo dire che, eh, quali sono le conclusioni, che eh, in base ai risultati ottenuti possiamo suddividere, eh, fare una prima distinzione tra organismi viventi e organismi non viventi. E gli organismi viventi si sono dimostrati tutti reattivi, eh, perché eh, tutti gli attivi? Perché eh, presentano nelle eh, loro cellule la, la catalasi, un enzima che ha la funzione eh, di essere un catalizzatore di reazioni biologiche, ma anche e eh, soprattutto di proteggere le strutture viventi dall'azione eh, nociva dell'acqua ossigenata. E nel video eh, abbiamo praticamente anche sperimentato il tessuto, il fegato, il fegato bovino, infatti la catalasi è presente in particolar modo nel fegato e la reazione è molto praticamente energica, si sviluppa un'effervescenza eh, molto eh, elevata. Eh, L'acqua ossigenata a contatto con, eh, lo, con la catalasi è eh, praticamente fishing, eh, formando appunto l'effervescenza, cioè un gas. Eh, gli organismi non viventi non sono reattivi perché in essi eh, non, non è presente la eh, catalasi. Quindi, alla fine, eh, trattando tessuti vegetali e tessuti animali con acqua ossigenata, si libera effervescenza. E se il tessuto viene schiacciato, per esempio, in un mortaio, l'effervescenza aumenta sia a causa dell'aumentata superficie di contatto tra i reagenti, cioè tra l'enzima, catalasi e il substrato, ma anche eh, per la rottura delle pareti cellulari, rendendo così disponibile la eh, catalasi affinché possa appunto eh, reagire. A questo punto eh, possono nascere nuove domande, quindi la domanda potrebbe essere eh, che tipo di gas si libera dalla reazione dell'acqua ossigenata quando viene a contatto con uno dei materiali utilizzati nell'esperienza precedente, oltre a tutta una serie di altre domande che possono essere sottoposte ad analisi e eh, sperimentazione. Quindi la messa in situazione potrebbe essere, secondo te, che tipo di gas si libera dalla reazione dell'acqua ossigenata quando viene a contatto con uno dei materiali utilizzati nell'esperienza precedente. Verifica sperimentalmente utilizzando i seguenti materiali. Quindi abbiamo ipotizzato di utilizzare acqua ossigenata al 3%, lievito di birra, bicchiere, bicchiere trasparente semplicemente accendino i cadenti l'esperienza eh, ho riportato praticamente il video di questa esperienza eh, che serve appunto a dimostrare che ciò che viene eh, prodotto dalla scissione dell'acqua ossigenata con eh, catalasi è eh, ossigeno quindi abbiamo introdotto del lievito di birra all'interno del bicchiere Abbiamo aggiunto dell'acqua ossigenata, si sviluppa effervescenza. Si procede a questo punto con l'accensione di uno stuzzicadenti e al suo successivo spegnimento. Come eh, si può notare, lo stuzzicadenti si eh, riaccende a dimostrazione che il gas che si sta sviluppando è eh, ossigeno. Ok. quindi la fiamma si eh, ravviva grazie appunto all'azione eh, comburente dell'ossigeno che eh, appunto si libera dalla decomposizione dell'acqua ossigenata quando viene a contatto con l'enzima catalasi. Quindi eh, grazie alla, a queste due eh, semplici esperienze l'acqua ossigenata agisce come disinfettante prima di tutto grazie alla sua azione meccanica quando l'acqua ossigenata viene posta su una ferita l'effervescenza prodotta serve in primo luogo ad esercitare un'azione meccanica di pulizia rimuovendo lo sporco dalle ferite, da caduta come per esempio terra, erba e microorganismi e inoltre l'azione disinfettante dovuta appunto all'ossigeno allo stato nascente che si libera questo è un potente ossidante e andrà ad uccidere tutti i, tutti i microrganismi presenti nella ferita. Ulteriori approfondimenti si possono fare andando ad analizzare la catalasi. La catalasi è un enzima eh, che presenta eh, quattro subunità eh, identiche e eh, ognuna di questa con il suo sito eh, attivo contenente eh, lo ione ferro. Quindi, eh, grazie praticamente eh, cioè la catalasi è un'inusa molto, molto potente, molto forte, molto veloce. Praticamente riesce. Ogni molecola di catalasi riesce addirittura a decomporre. Milioni di molecole di acqua ossigenata al, eh, al secondo, e ehm, questa praticamente attività eh, viene esplicata in, attraverso due, ehm, due fasi: in una prima fase, la catalasi rompe l'acqua ossigenata in due parti, eh, in acqua più ossigeno, in una seconda fase, sempre un'altra molecola di acqua ossigenata viene praticamente eh, rotta in acqua più ossigeno, quindi ossigeno atomico più ossigeno atomico vanno a formare appunto l'ossigeno eh, molecolare. E il meccanismo ulteriori approfondimenti possono essere eh, realizzati andando praticamente a spiegare il meccanismo di eh, reazione. Il meccanismo di reazione che è un meccanismo eh, Modello chiave serratura in effetti è un meccanismo superato e eh, sostituito dal modello del riconoscimento eh, dinamico chiamato adattamento indotto, in cui il sito attivo del, eh, dell'enzima è in grado di modificarsi quando si va a legare al substrato, cioè all'acqua eh, ossigenata, presentando così una forma complementare al eh, substrato. Io eh, avrei finito, quindi non so se ci sono delle domande o se vogliamo lasciarle alla fine della presentazione. Simonetta, dimmi tu. Beh, eh, possiamo anche racchiuderle tutte alla fine, insomma abbiamo due argomenti diversi e comunque okay. in tutti e due gli aspetti tratteremo comunque eh, la possibilità di utilizzare delle piattaforme di learning. Tu hai presentato Office 365, adesso io vado a prendere due parole con un qualcosa di registrato sperando che si senta meglio eh, su Moodle e, e poi altre attività possibili eh, sempre a confronto con una didattica in presenza e una didattica a distanza. Quindi provo un attimo a, a lanciare eh, appunto la mia presentazione registrata eh, per quanto riguarda la piattaforma Moodle. Allora, eh, spero che la vediate e faccio partire l'audio. Si vede, sì, giusto. Il termine ambiente di apprendimento è legato proprio ad una filosofia, come abbiamo detto, educativa costruttivista. La conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del solito. Ma... Ma... Ecco una breve presentazione Cusate. che vuole illustrare le potenzialità della piattaforma Moodle come piattaforma di e-learning. La parola Moodle era in origine un acronimo, ambiente di apprendimento, dinamico, contellare aree orientato agli oggetti, ma anche un verbo che descrive il processo di vagare attraverso qualcosa che spesso porta a momenti di introspezione e creatività, caratteristiche proprio di Moodle. Moodle è stato creato e progettato da un informatico che era però anche un educatore e si basa sui principi del costruttivismo sociale. E quindi ciò comporta un utilizzo consapevole e mirato dell'ambiente digitale, è possibile superare limiti di spazio e tempo della classe e potenzia gli effetti di alcuni aspetti dell'apprendimento attivo, in cui gli studenti sono quindi protagonisti. Il termine ambiente di apprendimento è legato proprio ad una filosofia, come abbiamo detto, educativa-costruttivista, la conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto a carattere istituato, quindi ancorato nel contesto concreto e si svolge attraverso particolari forme di collaborazione sociale. Per questi motivi anche l'Anis ha scelto la piattaforma Moodle come piattaforma di e-learning per i suoi corsi e ambienti di apprendimento e di formazione eh, proprio perché è molto vicino al modello costruttivista su cui si basa l'approccio IPSE. È chiaro che l'attività la pre in presenza è imprescindibile, eh, però uh, Moodle permette un ambiente di apprendimento misto, quindi un blended learning, che è composto da attività, da risorse, da una classe e un corso virtuale, ma anche una classe e un corso reale, fatte da persone da studenti un altro aspetto importante è che è un ambiente con una struttura iniziale che si trasforma. Si trasforma nel tempo sia quantitativamente che qualitativamente per adeguarsi alle specifiche situazioni formative. È un ambiente quindi dinamico che si plasma in base agli eventi del processo, ai materiali insoliti e ai progetti realizzati dagli studenti o proposti dall'insegnante. L'ambiente permette composizioni multimentali, dove quindi i singoli autori possono condividere e produrre materiali collegati ipertestualmente. Che cosa può fare lo studente? Ha una password e quindi ha la possibilità di accedere, può vedere e scaricare, scaricare materiali, interagire e essere validato dall'insegnante. Quali sono i principali vantaggi? Attività sia sincrone che asincrone, che fanno sì che il tempo di apprendimento non sia limitato, la personalizzazione del percorso, è possibile costituire gruppi o supportare in maniera diversa ragazzi diversamente abili o DSA, è, è possibile quindi espandere i materiali di studio, eh, fornire dei feedback, la tracciabilità di tutte le attività degli studenti dal punto di vista di una didattica a distanza diventa fondamentale, e' è possibile quindi un'interazione con l'intera comunità, insegnanti e studenti, attraverso ad esempio dei forum in modalità asincrona, attraverso la chat in modo sincrono. Vediamo alcuni strumenti e attività principalmente utilizzabili. Come abbiamo appena detto i forum, quindi eh, i messaggi possono essere inviati da mm, tutti e visti da tutti e ad esempio per questa attività l'ho utilizzata eh, per, uh, come spazio per domande. Spesso arriva in classe soprattutto l'alunno più uh, motivato che ha studiato e a qualcosa che non ha compreso, ho chiesto loro di fare la domanda sul forum, tutti potevano rispondere e dare il proprio contributo con chiaramente la supervisione dell'insegnante. Eh, Un'altra attività possibile è la webquest, quindi gli alunni preparano un contenuto digitale in qualsiasi formato e lo sottopongono caricandolo appunto sul server del corso, in questo caso eh, solo l'insegnante può vedere il contenuto di quanto eh, caricato. Un'altra attività è il workshop che è un'attività di valutazione reciproca, quindi è un peer assessment e offre quindi ai partecipanti la possibilità di giudicare reciprocamente con diverse modalità i propri lavori o dei lavori di esempio. Uh, Wiki è invece un editor che permette di scrivere documenti in modo collaborativo e quindi con questa modalità è possibile fare dei lavori di gruppo. Qui sono riportate un paio di esempi eh, su una pagina eh, Moodle di un corso dove è possibile vedere un'attività. Si tratta di un corso CLIL attivato all'interno del mio corso di chimica organica e eh, è possibile dare materiali, delle soluzioni, eh, dare delle possibilità di attività di scaffolding attraverso dei training o dei mh, filmati, dei video tutorial. È possibile quindi assegnare una, una web quest, un'attività e eh, come dicevo uh, un un peer assessment attraverso quindi un um, workshop e in questo caso i ragazzi avevano um, assegnato una relazione di laboratorio in inglese e um, ogni studente ha poi valutato um, in maniera um, cieca altre due relazioni di altri due um, compagni. Sotto vedete invece la possibilità del wiki, quindi questa attività collaborativa, dove appunto c'è una scheda, un form in Word e è poi il simbolo eh, in cui possono entrare e eh, comporre eh, il contenuto del loro lavoro di gruppo. In particolare a sinistra c'è il workshop. Chiaramente ho oscurato i nomi: eh, dove ogni alunno ha tre voti, due da altri due compagni più il voto dell'insegnante. Si può decidere il peso del voto degli alunni e dell'insegnante. È possibile anche vedere i voti assegnati da quell'alunno agli altri due alunni. Potrebbe essere anche possibile valutare eh, la valutazione data. Eh, tutto è fatto attraverso una griglia con degli indicatori, quindi la griglia è condivisa sia nell'elaborazione del nel report in questo caso ma anche poi nella valutazione da parte dell'insegnante e degli alunni. Qui uh, a destra invece è una classica pagina appunto wiki collaborativa e come vedete questo è il contenuto che hanno elaborato uno dei quattro gruppi dove poi è possibile vedere, modificare, fare commenti ed altro per dare l'idea appunto che è un sistema eh, collaborativo. Ringrazio tutti per l'attenzione. Allora, diciamo che quindi in questo caso ho presentato un'altra piattaforma con i suoi eh, strumenti eh, da poter utilizzare quindi in maniera molto più pesante e molto più attiva in una uh, didattica a distanza allora ehm, a questo punto eh, se insomma non ci sono domande o d'altro comunque lo lasciamo eh, alla fine di questo intervento eh, parto con il secondo argomento che faceva parte appunto di questo mh, workshop, insomma di questo eh, corso, queste attività di oggi, da chi ci dobbiamo difendere, eh, prende spunto da proprio un corso Amgen Teach del Lazio dello, dello scorso anno, eh, in cui con eh, Data Musaccia appunto avevamo dato come tema eh, Superbug, microorganismi, scienze e società, e diciamo che mai come oggi è, è attuale. Eh, da chi ci dobbiamo difendere? Ha ah, chiaramente degli obiettivi: eh, fare in modo che gli alunni possano comprendere l'importanza appunto dei microorganismi e il loro ruolo anche positivo nella nostra condizione di benessere. Eh, D'altra parte, però, è chiaro che eh, associamo quindi eh, la possibilità di una malattia che è non solo un uh, fenomeno biologico, ma appunto anche sociale, che ha quindi delle interconnessioni eh, sul singolo individuo, sulla famiglia, sul territorio, sui cittadini. Eh, su questo lo diciamo, abbiamo vissuto in prima persona, e come il diritto alla salute del singolo, della collettività, alle volte si è contrapposto invece al uh, diritto di, di, di libertà dell'individuo del singolo e quindi uh, comunque ha uh, un valore uh, nel potenziare la capacità di riflessione e capacità critiche. Uh, perché occuparsi di, di microbi? Prima di entrare nel merito voglio spendere due parole sul contesto e sottolineare un aspetto metodologico, insomma ben noto, ma um, che potrebbe avere dei ruoli importanti sempre in questa didattica a distanza già nel febbraio del 2018 le indicazioni nazionali eh, sottolineavano come per quanto riguarda l'agenda 2030, eh, l'obiettivo 4 metteva in prima piano proprio la scuola e gli insegnanti, appunto quello di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti e quindi c'era un impegno ulteriore per noi insegnanti perché dovevamo oh, fornire anche competenze culturali, metodologiche e sociali per la posizione appunto di una consapevolezza di un cittadino mh, che debba avere quegli strumenti per dare il suo contributo e, mh, e cambiare in meglio il futuro e la società allora non stavo guardando la chat ma manca l'audio mi sentite Io sento Simonetta. Riuscite anche a vedere il video, le, le diapositive? Ah, perfetto, ok. No, leggevo con l'occhio la, la chat e mi era parso di capire che forse mancasse qualcosa, allora posso uh, procedere. E, quindi, oltre questo obiettivo 4, che ci vede direttamente coinvolti, vede coinvolta la scuola. Um, il contesto in cui si inquadra questo intervento è sicuramente eh, l'obiettivo 3 dell'Agenda 2030, cioè assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, eh, quindi eh, garantire questa vita sana. e um, Oltre a far riferimento a cause di morte infantile e materna, si fa riferimento anche ad alcune malattie come la malaria, tubercolosi, polimilite, l'AIDS, insomma l'accesso all'acqua pulita all'igiene. e questo personalmente eh, mi ha fatto riflettere perché uno ha provato a raccontarlo e a passare questo messaggio ai propri studenti però era difficile perché molte malattie non le sentiamo vicine possiamo dire che sono state completamente debellate in italia in europa e quindi è qualche cosa di lontano e eh, insomma forse eh, quello che abbiamo passato appunto con il coronavirus ci ha reso tutti quanti più sensibili alcune malattie che sentiamo lontane, altre sono arrivate a noi in maniera improvvisa e ci hanno veramente cambiato e quindi eh, forse ci permette di essere più sensibili eh, nel pensare, osservare cosa succede a livello però globale per altre malattie. Um, sì, chiaramente l'Agenda 2030 appone dei traguardi, ma possiamo anche eh, andare oltre, chiaramente c'è anche eh, benessere della salute mentale, quindi una copertura sanitaria universale, anche questo potrebbe far molto eh, riflettere, anche perché eh, come mh, dicevo prima. Uh, noi siamo chiamati dal prossimo anno scolastico a dare il contributo in quella che sarà l'educazione civica che verrà introdotta in maniera verticale per tutti e ehm, appunto sembra almeno da quello che ho cercato di capire per le superiori ci sarà una disciplina ma a cui concorreranno tutti quindi anche noi eh, insegnanti diciamo, di materie scientifiche e di scienze, sicuramente dovremmo dare il nostro contributo. Quindi, diciamo, questo si rifà appunto il contesto di questo mio intervento di oggi e è chiaro che eh, possiamo raggiungere gli ehm, obiettivi, i traguardi dell'agenda 2030, almeno per eh, l'obiettivo appena enunciato, il numero 3, è solo oh, dando conoscenza e consapevolezza ai giovani ai nostri alunni sul metodo e volevo spendere due parole eh, sullo storytelling che appunto verrà utilizzato a parte l'abbiamo anche visto con eh, la storia iniziale dei due bambini e del cartoon introdotto da maria grazia eh, che è un termine un po esodico insomma di narrazione è più arricchito per quanto riguarda il digital storytelling perché ci sono anche audio video interattività e ehm, oltre ad essere sicuramente uno strumento utile eh, nella fase di engage, nella motivazione, eh, diventa forse uno strumento utile soprattutto perché abbiamo purtroppo perso con questa tasti di a distanza eh, quella comunicazione non verbale che ha comunque il suo peso. Quindi, insomma, riprendere questo strumento può essere a mio avviso utile altro aspetto che comunque è molto legato all'argomento che sto per trattare sono chiaramente le misconcezioni non entrerò in merito però appunto ci dobbiamo sempre ricordare che le volte più importante non ciò che i bambini non sanno ma ehm, ciò che invece sanno e quindi questi eh, schemi concettuali spontanei che sono alternativi a ciò che cerchiamo di trasmettere di insegnare loro e altro aspetto da non trascurare è che i ehm, ragazzi, i bambini, mantengono queste misconcezioni anche al di fuori del contesto classe e alle volte creano degli strani ibridi tra la misconcezione eh, pregressa e i concetti corretti che almeno noi tentiamo di eh, trasmettere. Allora, di che cosa ci occuperemo? Eh, se i microbi esistono, quanti sono, cos'è un'infezione o una malattia infettiva? Come si trasmette una malattia e soprattutto sono tutti patogeni. Uh, L'attività che vi propongo ha come titolo Hi, I am a microbe, quindi già questo ci dà l'idea proprio del, um, dello storytelling. Uh, si tratta quindi di un'intervista, di una presentazione. E subito vi pongo a confronto uh, la possibilità di fare questa attività. In presenza e a confronto, come ha fatto anche eh, Maria Grazia, in maniera asincrona comunque in una didattica a distanza. Eh, L'attività eh, si basa sul fornire una scheda da compilare e del materiale selezionato dall'insegnante per diverse malattie e eh, gli alunni in gruppo utilizzando il materiale compilando la scheda che poi vedremo e dovranno eh, immaginare di personificare questo microbo e quindi conoscerlo sufficientemente bene per presentarsi in un'intervista. Quindi ogni gruppo lavorava in presenza, eh, preparava questa intervista, quindi studiando, lavorando con eh, l'ausilio, lo strumento della scheda, il materiale appunto fornito dall'insegnante e poi c'era la presentazione in, in plenaria. Allora come possiamo lavorare a distanza? Eh, sicuramente un'attività wiki che ho presentato prima collaborativa può essere utile, possibile eh, creare gruppi, ad ogni eh, gruppo oh, si iscrivono un numero limitato quindi di alunni, si fornisce del materiale, si fornisce la scheda bianca, in modo collaborativo possono cercare eh, le informazioni dal materiale e compilare questa scheda. E, e quindi comunque prepararsi per questa intervista. Um, come dicevamo prima il materiale all'interno se dedicato a un gruppo non è visibile a tutti, l'insegnante a un in certo punto può condividere il materiale prodotto dai um, singoli gruppi per l'intera classe e è possibile in questo caso in una modalità invece eh, sincrona a distanza eh, che ogni gruppo presenti e svolga la propria intervista vi faccio vedere la scheda tipo che potremmo fornire ai nostri alunni, eh, dove chiaramente ci sono degli indicatori, eh, l'agente infettivo, i sintomi, la diagnosi, il tasso di mortalità, la trasmissione, la prevenzione, il trattamento, la storia. Quindi si dice loro di fare attenzione sulla storia della malattia, gli aspetti biologici, appunto le modalità abbiamo detto, di trasmissione, il trattamento terapeutico e anche se ci sono delle ricadute politiche sociali etiche quindi hanno l'ausilio della scheda per andare ad identificare queste informazioni e poi immaginare un'intervista e um, le, le domande quindi che sono personificate quindi l'alunno in quel momento rappresenta il microbo responsabile uh, della patologia io penso che questa attività poi magari nella discussione ci confrontiamo mi fa piacere avere un vostro feedback possa essere proposta anche nelle scuole medie dove chiaramente diventa importante la scelta degli indicatori nella, nella scheda o il materiale il livello diciamo, di approfondimento del materiale fornito eh, agli studenti uh, questo partendo da un lavoro di gruppo una ricerca motivati dal personaggio microbo e dall'intervista ci ha permesso di individuare sia gli organismi ehm, che producono la malattia e chiaramente qui sono riportati alcune malattie che potrebbero essere state mh, sottoposte all'indagine, all'attività degli alunni, che quindi coprono diversi eh, microorganismi. Ora continuiamo a utilizzare questa parola eh, generica per coprire. E tutto questo mondo molto diversificato dai virus e batteri, miceti, protozoi. Ai um, quando questa attività è andata avanti, e ha preso piede, diventerà sicuramente più semplice sottolineare la differenza per esempio tra infezione e malattia, quindi eh, è un'origine esogena, eh, cioè appunto è provocata da un microorganismo ed è proprio l'incontro tra l'organismo sano che diventa ospite e il patogeno eh, mentre l'infezione chiaramente eh, significa che l'organismo sano è venuto a contatto col microbo ma non è mh, necessario che sia risolto poi in una malattia e anche qui abbiamo tantissimi um, esempi di quello che abbiamo dovuto vi mh, vivere quindi mh, portatori sani asintomatici eccetera e quindi comunque eh, l'esperienza del coronavirus ci ha portato, anche se chiaramente stiamo parlando di influenza, stiamo parlando di un virus, però ci dà molti esempi che questa volta ai noi abbiamo comunque eh, affrontato eh, personalmente tutti quanti, più o meno direttamente. Altro aspetto che comunque ci può aiutare dopo queste attività, e ancora ci sono molti eh, link a quello che ha portato il Covid-19, e appunto passando dall'agente infettivo alla malattia infettiva vari fattori che possono essere legati direttamente all'agente infettivo all'ambiente o all'ospite insomma eh, addirittura per quanto riguarda il coronavirus eh, ci sono degli studi che cercano di trovare delle correlazioni tra il tasso alto di, di persone infettate e zone altamente inquinate quindi come si è diffuso questo eh, virus nelle droplet piuttosto che appunto Uh, forse quella popolazione vivendo in un ambiente appunto inquinato con molto smog e eh, aveva l'apparato respiratorio più sensibilizzato e le persone fragili, gli anziani, quindi lo stato dell'ospite, quindi in, in seconda battuta eh, questi aspetti possono essere sicuramente approfonditi. Se eh, pensate che eh, questo approccio, questa attività per i più piccoli sia complessa, vi propongo un'attività alternativa. Eh, parte dai bag, poi vedremo appunto il, il sito, comunque la possibilità di avere tanti materiali, questa scheda. Eh, chiaramente è personificata, abbiamo due personaggi, due bambini, Giulia e Alex, Giulia ha le mani più pulite, Alex è più sporche, quindi ci si domanda. Ehm, cosa ci può essere sotto le unghie di questi due bambini, eh, io ho messo tra virgolette insomma dalla traduzione eh, possiamo osservare da vicino perché insomma, dobbiamo essere sempre molto attenti e precisi quando usiamo determinati termini che cosa intendiamo da vicino e cosa riusciamo a vedere o con i nostri occhi o con degli altri strumenti però è interessante anche due aspetti perché per esempio Giulia Um, ha mal di gola, la gola arrossata, quindi può, si consiglia di prendere dei liquidi, assumere degli antidolorifici e poi ci si chiede qual è eh, la fonte, quindi se stiamo um, di questa malattia, la causa, scusate, e, se è un batterio, un virus, quindi ci apre tanto al discorso dell'uso di, di antibiotici o d'altro. E, e poi c'è un altro confronto, per esempio l'asma di Alex, in questo caso non è eh, causata da un patogeno quindi insomma senza entrare nel dettaglio di questa appunto eh, scheda possiamo avere appunto degli spunti e un approccio diverso se reputiamo soprattutto per i più piccoli delle medie visto che il taglio era secondaria di primo e secondo grado per il mio intervento partire invece da questa proposta alternativa e che ci conduce quindi comunque e capire che i microbi possono essere in alcuni casi dannosi per l'uomo e magari farli riflettere di che cosa ci dobbiamo preoccupare al giorno d'oggi, insomma è chiaro che eh, tutti saranno mirati a quello che abbiamo vissuto di recente ma magari farli riflettere come in passato per esempio il morbillo metteva molte vittime quali sono le vie di trasmissione ed altro, quindi un percorso analogo che però parte da una situazione, un gage un contesto è leggermente diverso. Uh, come dicevo, gli spunti sono tantissimi uh, sul sito di eBug, quindi basta digitare eBug. C'è veramente tantissimo attività, schede, materiali, alcuni di questi sono anche eh, tradotti in italiano con la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi insomma abbiamo di materiale da cui accedere e, e per certi versi anche TED Education ha delle video, delle animazioni insomma, ehm, che possono essere utili proprio nel contesto specifico in cui eh, ci stiamo muovendo in questo mio intervento. Uh, come appunto ha fatto con voi eh, Maria Grazia, insomma utilizzando un form, eh, potremmo oh, sempre eh, partire da una situazione e fare un sondaggio iniziale, perché appunto che cosa verrebbe fuori se all'inizio di tutto chiedessimo ai nostri alunni eh, che cos'è un batterio, è un microorganismo nemico dell'uomo, un microorganismo che può collaborare con l'uomo, un microorganismo che si organizza per sopravvivere nell'ambiente? o altro, eh, oppure appunto se è buono o cattivo, questo insomma è un sottaggio un po' da dato, ma immagino che eh, la percentuale sarà tutti che lo vedono come un nemico dell'uomo, eh, oppure appunto che è eh, cattivo. Quindi questa è la premessa, ma insomma una proprio delle mie primissime diapositive era pensare come conviviamo con questi microorganismi anche nello stato nostro di benessere e quindi realmente da chi ci dobbiamo difendere o. Oh, con chi stiamo quotidianamente, perché se pensiamo che la maggior parte appunto delle cellule del nostro corpo uh, sono batteri. Quindi su questo però um, concluderò il mio intervento con un uh, lavoro, insomma, un necrologio grafico molto interessante su qual è il futuro di questi eh, microorganismi con cui eh, la, conviviamo in maniera inconsapevole. Ehm chiaramente è possibile un'altra attività che vi vengo a proporre è eh, domandare o cercare di far comprendere appunto come siamo circondati quotidianamente senza che ce ne accorgiamo da microrganismi e quindi eh, provare a progettare questa sarebbe la domanda investigabile in un approccio IT, eh, non so più descriverlo descriverlo perché le fasi la abbondantemente descritte eh, Maria Grazia nella prima parte di questi interventi e ehm, quindi un'esperienza che possa mettere in evidenza dove si annidano i batteri utilizzando dei materiali facilmente reperibili perché magari possiamo vedere come anche questa attività forse potrebbe essere anche condotta a distanza. È chiaro che eh, nell'approccio IPS c'è cioè la domanda investigabile, si può scegliere se dare o no già dall'inizio un elenco di materiali da utilizzare, eh, si fa lavorare il singolo, poi in piccoli gruppi, si presenta um, in plenaria la proposta dell'attività investigativa, quindi dell'esperimento che dovrebbe quindi rispondere alla domanda investigativa e mettere in luce dove sono presenti questi microorganismi, e, e quindi sperimentare e condividere risultati. Quindi come possiamo um, trasportare questa attività in una didattica a distanza? Uh, per esempio chiedere una risposta anche semplice mh, di poche righe ad ogni singolo attivando una web quest, quindi ogni alunno deve nel giro di poco tempo rispondere alla domanda e mh, proporre qualche cosa. Uh, poi a partire attivare lavori di gruppo attraverso la modalità wiki sempre su moodle che abbiamo visto prima e quindi uh, in maniera uh, collaborativa uh, i ragazzi uh, si confrontano uh, scrivono il materiale utilizzano e dicono uh, descrivono in che modo utilizzare l'elenco di materiali forniti dall'insegnante Uh, a questo punto chiaramente è visibile questa parte uh, l'insegnante può uh, decidere se uh, comunque eh, far già illustrare le attività dei singoli gruppi in uh, uh, modalità sincrona anche se a distanza chiaramente il neo sta nell'attività um, di laboratorio nell'explore uh, però uh, insomma è anche vero che pur fatto da casa adesso vediamo le indicazioni per poterlo fare da casa Uh, spesso, insomma, lo vedo anche con i miei figli, ormai comunque si vedono gruppetti di amici quindi si può anche immaginare che non è il singolo che fa l'attività a casa propria ma due o tre alunni, eh, tanto i ragazzi si vedono comunque, ehm, possano fare insieme questa attività che maggiormente dovrà essere tutta documentata con immagini, foto, appunto filmati ed altro che la descrive e chiaramente poi i risultati verranno condivisi in maniera sempre mh, sincrona, anche se in modalità a di distanza. Effettivamente insomma è possibile eh, coltivare batteri eh, su piastre di agar fatte in casa, eh, perché appunto mh, è possibile utilizzare semplice brodo di manzo, gelatina e zucchero. Eh, L'unico lato in cui bisogna fare un po' attenzione è il fatto che l'acqua va fatta bollire per la preparazione del, dell'agar e quindi questo versare poi dell'acqua più bollente potrebbe essere eh, pericoloso e quindi bisogna fare attenzione in base anche al, um, o dove è possibile la presenza dei genitori o a chi appunto eh, dare queste indicazioni. Eh, qui riporto piazze di petri ma è possibile tranquillamente utilizzare anche quelle vaschette che eh, ci vengono date al banco del fresco al supermercato per ricotta, un, un formaggio grattugiato ed altro e perché hanno poi il vantaggio che si chiudono abbastanza bene e sono anche con superfici più grandi quindi è possibile poi poggiare sopra a contatto oggetti anche molto eh, più grandi di quello che si potrebbe fare su il diametro appunto le dimensioni di una piazza petri e quindi tutto il resto, chiaramente cucchiai, nastro adesivo, pentarelli con toffioc, sono tutte cose che si possono tranquillamente trovare a casa. Eh, per quanto riguarda l'incubatore, è possibile trovare in base alla stagione comunque un posto un pochino più caldo dove lasciare appunto ad incubare queste scatole eh, chiuse eh, col nastro adesivo. È possibile fornire tutte le indicazioni. Eh, le cautele nel preparare, nel versare appunto che non sia troppo freddo perché gelifica all'interno della pentola, l'agar piuttosto che eh, appunto il problema della contaminazione che sarà chiaramente non facile da gestire ma è anche un modo per imparare. E, mh, queste, con, agar si può conservare una volta pronto uno due giorni in frigorifero. Eh, è chiaro che eh, si lascia a loro la scelta di eh, cosa evidenziare e come evidenziare, perché insomma mh, si può fare un pochino di tutto, toccare eh, raccogliere lo sporco sotto le unghie e passare il colto fioc su maniglie mh, cellulari tastiere di computer ed altro. Eh, anche qui adesso vedremo come analizzare questi dati insieme a loro eh, anche se ehm, insomma, il rischio c'è che eh, vengano poi coltivati i patogeni, soprattutto se lavoriamo a 36-37 gradi, quindi un'indicazione di sicurezza è quella di dire di non riaprire più queste di caeti o con queste scatole, una volta che le abbiamo sigillate con lo scotch, e, e comunque smaltirle nell'indifferenziata. Eh, quali sono i concetti che possono essere trasmessi soprattutto per i ragazzi un pochino più grandi appunto? il passaggio da una colonia visibile macroscopicamente alla cellula che comunque è arrivata sull'agar e soprattutto che colonie diverse da, sono di origine di microorganismi diversi i meccanismi di, di, di, di, di, di riproduzione chiaramente il ruolo di saponi di disinfettanti che possono essere aggiunti eh, qui appunto vi riporto una chiastra che è stata tenuta aperta un'aula l'intera giornata, incubata poi per 48 ore a 36 gradi e è interessante vedere che poi dopo questi eh, 48 ore fatta la foto, la chiastra è stata una trentina di giorni in un frigorifero e come siano quindi emerse anche colonie nuove che inizialmente non erano presenti nella forma, nei colori ed altro. E anche in questa piastra forse non si vede molto bene per il riflesso ma a sinistra ci sono delle dita sporche e a destra dopo aver lavato le mani e questo è molto interessante perché qui le colonie sono localizzate in punti ben precisi delle tre dita che erano state mh, appoggiate sulla piastra e qui si vedono meglio la forma delle dita perché cosa è successo è vero che con il lavaggio abbiamo eh, portato via Ehm, i microrganismi che mh, da contatto ed altro erano momentaneamente presenti sulla nostra pelle, sulle nostre dita, ma ehm, strofinando e asciugando con appunto l'asciugamano abbiamo reso più accessibili invece i eh, microrganismi che vivono sulla nostra cute, quindi questo è anche un, un aspetto interessante da eh, sottoporre. Come vi dicevo, appunto, oh, culture diverse vengono da cellule diverse, quindi organismi diversi, e quindi si può dare loro una scheda ehm, appunto che eh, li può in qualche modo classificare, identificare a seconda della forma, della voltura, i margini, il profilo, piatto, convesso o altro, e, e la superficie, finché è visivo, appunto liscio, rugoso, opaco. Eh, chiaramente qui c'è un indicatore, eh, questa è sempre una scheda da i bug che eh, riguarda la consistenza, questo potrebbe essere un invito ad aprire e toccarli o manipolarle, quindi volendo per motivi di sicurezza si può omettere eh, questo indicatore. Eh, le fonti appunto, vi ho detto prima, i bug piuttosto che eh, TED Education ma eh, trovate anche in esperimentanda eh, questo link dove c'è proprio oh, come coltivare i batteri, quindi ehm, si trova molto in internet a supporto to, appunto delle nostre attività, soprattutto se dobbiamo condurle a distanza. Ehm, allora chiaramente qui insomma è semplicemente un'immagine, eh, ma si può aprire tutto il... Um, il mondo del disinfettanti, battericidi, eccetera, lunedì non crescita ed altro. Eh, sì, eh, leggo, insomma, stavo distraendo leggendo sulla chat. Sì, è chiaro che occorre fare attenzione. È anche vero che eh, si coltivano, ma ciò che loro hanno comunque intorno a loro, perché da lì li hanno presi, e, e quindi quando li abbiamo in qualche modo amplificati in numero nella nella forse forse appunto è il caso di lasciarli sigillati in modo tale da non uh, aumentare la carica di questi microrganismi quindi averli in qualche modo amplificati come dicevo in numero uh, chiaramente tutto ciò dopo aver scoperto il mondo invisibile che ci circonda può aprire appunto un uh, dibattito se siamo troppo o poco troppo uh, puliti e quindi eh, fargli sicuramente riflettere su questo. Quindi non sto qui a immaginare eh, scenari possibili, però sicuramente eh, questa esperienza li porta a riflettere. Insomma, il mondo sterile non esiste, e siamo continuamente eh, circondati eppure insomma in media eh, stiamo bene. Um... Andiamo un po' verso la conclusione perché insomma io sono concentrata nelle mie diapositive e in quello che vi sto raccontando e quindi non leggo ehm, la chat, non lo riesco a fare, per cui sicuramente eh, lasciamo un pochino di tempo eh, per poi confrontarci insomma sull'intero percorso. Eh, ci sono dei video molto carini, sono in inglese. Che sottolineano invece quanto sono utili i microorganismi che ci circondano. E eh, quindi si eh, creano e si mostrano degli scenari in cui, come sarebbe appunto un mondo eh, senza microbi. Eh, provo a mandare eh, il. non so se volete, vi posso mettere i link intanto eh, sulla, sulla chat. Ma almeno quello eh, più breve ehm, lo provo a, a mandare. Allora stop un attimo la presentazione e condivido il mio schermo e provo un attimo a farvi vedere se ci riesco eh, lo vedete lo schermo? Eh no simonetta hai condiviso lo schermo? no allora ritento uh, vediamo un attimo se è fatto così Funziona? Ora sì. lo vedete? Perfetto. Sì. Ok. Allora provo a lanciare appunto questo video che è breve di 3 minuti e 30, anche se in inglese, che però descrive quanto vi stavo dicendo. Now close your eyes. Wait! This is a video series! Open your eyes and get ready for the next installment of biofilms. What would happen if all of the microbes in the world were to disappear suddenly? No more viruses, bacteria, or protozoa. No more microscopic creatures of any kind. Diseases like strep throat, food poisoning, or Ebola wouldn't exist. We also wouldn't have to worry about algal blooms and lakes and bays that can kill fish. Less deadly problems like acne, bad breath, and moldy food would also be a thing of the past. Sounds great, right? But it wouldn't be all good news. Huh? Microbes play an essential part in the environment and do a lot of things to help us. For example, it might be great if the vegetables in your refrigerator's drawer never went bad. However, these same processes help us to ferment foods like kimchi, yogurt, cheese, and beer. The decay of plants is also really important in the environment. Microbes help cycle the nutrients that are in dead plants and animals back into the soil so that the next generation of plants can use the nutrients to grow. Without microbes, everything that dies would just pile up, which would be pretty disgusting. Ew. Without nutrients, plants wouldn't be able to grow, which would cause animals to starve. The entire food chain would collapse. Microbes help plants grow in other ways as well. They take a chemical called nitrogen and convert it so that it is in a form that can be used by plants. Without the power of nitrogen fixation, plants would be stunted or wouldn't grow at all. If we didn't have microbes, farmers would have to put a lot more fertilizer on their fields in order to make enough food to feed everyone. Microbes also play an important role in the production of oxygen, which we need to breathe. People sometimes describe heavily forested places such as the Amazon jungle as the lungs of the planet but the other lungs are in the ocean, and they are just as important. The oceans are filled with microscopic single-celled plants called phytoplankton. These tiny microbes produce about 50% of the oxygen in the atmosphere. We would be in big trouble without phytoplankton. In addition to the impact on plants and the environment, the loss of microbes would also affect the health of animals and people. We have trillions of bacteria and viruses inside of us, and the majority are healthy. They help to digest our food and produce vitamins. They may even affect our behavior. So can we live without microbes? On the plus side, no disease. On the negative side, no decomposition and nutrient cycling. No nitrogen fixation. And reduced oxygen production would lead to an uninhabitable world. I don't know about you, but I'm glad that I live in a microbial world. Because we are living in a microbial world and I am a microbial girl. You know that we are living in a microbial world and I am a microbial girl. Oh, one more thing. Please give us a thumbs up and be sure to subscribe for more microbial fun. Thanks for watching. Allora, ritorno da voi ok e eh, appunto eh, immagino che insomma eh, questo video abbia messo in evidenza tantissimi aspetti quindi non solo tutti i prodotti biotecnologici dal yogurt, formaggi, vino, birra ed altro ma eh, proprio le basi, nel senso che tutta la catena alimentare eh, cadrebbe, eh, i seri fissatori appunto alla base della nostra catena alimentare non, non ci sarebbero, eh, ma anche gli stessi cadaveri non, non verrebbero decomposti e quindi saremmo sommersi da questo ed altro aspetto non, non trascurabile che spesso non si ricorda che ehm, tanti appunto microrganismi producono ossigeno quelli presenti nell'oceano, quindi fa sempre riferimento al, eh, alle foreste e non si dimentica, si dimentica insomma il contributo quasi alla pari eh, di questi eh, microrganismi. Um, concludo semplicemente, e forse invece di andare nell'ultima diapositiva, um, provo di nuovo a, a farvi vedere se ci riesco. Um, vediamo appunto um, un articolo sul National Geographic, di cui vi facevo riferimento prima, dove è veramente molto in interessante. Eh, quello che eh, appunto ci viene raccontato e, come appunto trilioni di microbi riuscite a vederlo perfetto agiscono su di noi dalla nostra nascita a, fino alla nostra vecchiaia e ehm, addirittura diciamo il microbioma è un qualche cosa di unico ehm, per ogni individuo, quindi si potrebbe addirittura pensare in un futuro di utilizzarlo a livello forense, quindi come vengono prese su una scena del crimine le impronte digitali, recuperare i, i microbi mh, che eh, ci riconducono proprio a quell'individuo. Eh, diciamo il 90% dei microbi che mh, vivono nel nostro corpo sono presenti nel nostro apparato mh, digerente. E appunto sono riportate molte mh, ricerche eh, dove viene illustrato come i microorganismi che vivono con noi, in noi o su di noi influenzano il sistema immunitario. Il senso di sazietà, ma anche l'umore, quindi addirittura potremmo, ehm, visto che si parla di eh, prebiotici, cioè substrati per i, questi microbi benefici, il probiota proprio il micropo se stesso. Ma si parla ormai anche di trapianto fecale, quindi insomma da donatori sani. Quindi addirittura potremmo curare attraverso il mix giusto di microorganismi, addirittura anche la. Mh, la depressione. Eh, ad esempio ci sono degli studi molto interessanti, sono le immagini tipiche della National Geographic sono spettacolari e ve le illustro alcune, insomma, e faccio vi condivido alcune eh, dove hanno fatto degli studi eh, su come il sistema immunitario di un neonato venga influenzato a seconda se è nato spontaneamente o con un parto cesareo. Quindi eh, chi nasce spontaneamente viene subito da una situazione sterile nel sacco amniotico in contatto con eh, i microrganismi presenti nella vagina o nell'ano nel momento del parto, mentre quello col parto cesareo potrà incontrare appunto qualche microbo dalle mani della levatrice e quindi questo mh, fa partire subito un processo differente per quanto riguarda la reazione del sistema immunitario eh, in evoluzione nel, mh, nel bambino. Neonato e hm, hanno fatto molti studi addirittura ehm, prendendo oh, appunto oh, la flora batterica di una persona o intollerante per esempio al lattosio, e inoculandola in uh, ratti, e vedendo che appunto eh, anche questi poi diventavano in, uh, intolleranti o allergici a alcune appunto sostanze. E ehm, altro studio carinissimo riportato in questo, questo lavoro è ehm, lo studio su come cambiano i microorganismi all'interno di un atleta o un corridore. E sembra che alcuni microorganismi molto abili a, a degradare, quindi a scegliere come substrato l'acido lattico, sono in numero decisamente maggiore dopo una maratona e quindi addirittura hanno inoculato mh, questa miscela in alcuni topi e li hanno messi nelle classiche eh, ruote da, da criceto e sopportavano la fatica di più di altri a cui non è stato inoculato. E in qualche modo insomma questa quindi eh, flora che vive e questo microbiota che vive con noi eh, cambia eh, nel tempo eh, cambia e quindi potremmo in qualche modo anche eh, conoscere l'età eh, quindi dall'infanzia vedete insomma sono i tempi sul tutto come interagisce sul nostro sistema centrale e quindi in qualche modo anche datarci in base alla flora uh, microbica e quindi diciamo questo uh, potrebbe aprire molte terapie o visioni diverse eh, nel, um, nel nostro futuro ecco e quindi diciamo volevo um, lasciarvi anzi se volete un attimo eh, vi condivido eh, proprio il link del del lavoro eh, su, sulla chat perché insomma è, è veramente eh, stimolante in, in positivo ecco di come eh, viviamo in simbiosi con un mondo a noi oscuro e chiaramente anche mh, il microbiota cambia dal magro all'obeso e quindi lo stimolo sul metabolismo ed altro quindi ci sono un'infinità uh, di settori da questo punto di vista io ho concluso più o meno abbiamo 15 minuti e quindi insomma lasciamo la parola non so se e sentiamo anche anna pascucci se vuole aggiungere qualcosa altrimenti se ci sono appunto ehm, domande le potete porre sulla chat oppure troviamo altre modalità ecco eh, per eh, confrontarci dopo questi nostri interventi di maria Grazia mio attivare il microfono Ok, ecco sì. Um, mi sentite? Sì, mi sentite? Mi sentite? Diana, vi sentiamo, almeno io vi sento. Riuscite a sentirmi? Sì? Sì. Allora, innanzitutto vi ringrazio molto per tutta questa panoramica, come ho scritto nella chat e trovo che ci siano moltissimi spunti eh, e, e ognuno poi li può eh, amplificare ne può cogliere alcuni anziché altri ho molto apprezzato anche i vari livelli di approfondimento diciamo più curvati eh, partendo da esperienze diciamo un po' più semplici a quelle invece progressivamente eh, diciamo un po' più complesse eh, per ragazzi non, delle scuole superiori Quindi, eh, certamente eh... Eh, veramente vi ringrazio molto la, la, questione, eh, la questione spinosa che io non ho volutamente mai voluto affrontare è questa storia di far crescere i batteri eh, con, con le dita, insomma su queste piastre, questo ruolo di cultura eccetera questa è una cosa che come ho scritto nella chat ho sempre cercato ho sempre sort, sono stata sempre zitta diciamo, ho sempre storto il naso perché se da un lato mi rendo conto che è la cosa più immediata, in un certo modo, per far scoprire questa moltitudine invisibile. Da finirei dall'altro lato, eh, trovo che eh, possa essere tra virgolette. Ehm, pericoloso perché come dicevi tu Simonetta ovviamente tua mente non sa che cosa cresce e così via quindi questo secondo me questo nodo eh, andrebbe un po', eh, un po' sciolto se possibile cioè nel senso di eh, ma come può essere sciolto lo pongo, lo pongo proprio come, come come interrogativo anche rispetto a tutte le norme di sicurezza perché comunque a casa puoi usare la candeggina puoi usare insomma puoi usare varie cose Cose. Però, eh, allora, cioè, veramente sono, sono così, sono sospesa rispetto. È chiaro che purtroppo. Insomma, non ti sento Simone. Insomma... Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, riprovo a simmare. Sì, sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Sì, sì ok, sì. perfetto. La dicevo allora è chiaro che ed è anche giusto che ci siano molte più attenzione alla valutazione del rischio e quindi alla sicurezza. a scuola in teoria non potremmo portare più organi o altre mh, parti da analizzare, comunque quando si svolgono queste attività c'è comunque l'autoclave e quindi tutte le piastre vengono comunque autoclavate prima di essere smaltite. Eh, io insomma mh, da chi io non lo so che mi mette sempre le mani in pasta e ha sempre toccato e ha fatto, ha girito, fatto ha lavorato in laboratorio io penso che eh, stiamo semplicemente amplificando in una piastra sigillata qualcosa che abbiamo colto intorno a noi quindi non è che eh, abbiamo portato un ceppo di salmonella o di altro in maniera eh, specifica ma eh, stiamo chiedendo ai ragazzi di raccogliere ciò che lo circonda è vero che mh, aumentiamo il numero e quindi la carica di questi microrganismi nella piastra, ma se insomma, mh, lo diamo come indicazione di tenerla completamente sigillata e di non aprirla, io penso che quello che buttiamo continuamente o nell'organico o nell'indifferenziato insomma è, è difficile, è chiaro che eh, fa la differenza, l'abbiamo visto pure in quell'esempio che avevo riportato, le, eh, le temperature e quindi insomma, a cui viene sottoposta, che sono però d'altra parte sì. anche meno seguibili in attività fatte a casa in maniera empirica. Insomma, non lo so, insomma, se sono un po' io incosciente, però ecco, è un peccato perché, come dicevi anche te, insomma, dà la possibilità veramente sì, so, di aprire questo. gli occhi in un mondo invisibile, sì. e è chiaramente la cultura è macroscopica, capito? Non ha bisogno del microscopio, scusa. Perché eh, la vedo <ride> con forme diverse. Cioè, certo. è intuibile il fatto che certo. siano diversi questi certo. gli organismi stanno all'interno, poi non lo so, <ride> insomma. Diciamo cosa gli altri, io, cosa cosa io non so, mi proietto a, a un'attività del genere che ha una potenza didattica enorme ovviamente e anche mi è piaciuto molto, sono fatte in vari modi eh, le, queste, però ho usato sempre piastre vere, diciamo piastre per i Inve, invece insomma molto carina questa cosa di eh, usare invece proprio quelle vaschette dove mettono la ricotta per capirci anche perché c'è il coperchio e così via. Probabilmente insomma Vabbè, la lancio così fare Cellulari, dei video sia per la preparazione Sì, sicuramente Sì, infatti, allora sia, sia fare dei video, ma dei video di, come dire, di, di sicurezza cioè nel senso che se queste cose uno le fa eh, e i ragazzi le possono fare a casa io mi immagino l'enorme variegata osservazione del genitore e, e, e quindi uno comunque deve proteggersi ovviamente da qualunque cosa quindi secondo me si, forse mh, dare delle norme di sicurezza fare un video sulle norme di sicurezza come usare come fare almeno questo, almeno questo in modo tale che il genitore diciamo più attento più così questo potrebbe essere un modo diciamo per eh, potrebbe essere un modo però sto parlando veramente molto a braccio diciamo non, lo so, non so se ci sono altri, altri cose. altre cose sentiamo no se qualcuno vuole eh, se ci sono altre cose nella chat eh, scrivete nella chat perché non tutti possono, possono farlo diciamo poi l'altra cosa, continuo io perché ho il microfono, volevo sapere, quella storia dell'intervista l'avete fatta con gli studenti, no? La, la, sì, suppongo di sì, colleghe, è stata fatta realmente. Sì, ed è divertente, è divertente, nel senso che addirittura, io la immagino così, insomma in presenza viene diversa, Mi di pare proprio un gioco, nel senso che una volta che eh, ognuno si è allenato su un microbo e ha, l'ha impersonificato esatto. in qualche certo. modo, e, e, e poi il materiale certo, viene condiviso. veramente certo. chi lo fa per il proprio è coinvolto. Ma a quel punto vuoi immaginare chi sia l'altro personaggio fatto dall'altro gruppo? E quindi la scheda e il lavoro fatto agli altri lo leggi con un'attenzione completamente Bellissimo, diversa. Sì. Io lo immagino come un gioco finale: sì, sì. nel senso che un gruppo scelto sì, sì. dall'insegnante gli viene assegnato in maniera così segreta un personaggio, un microbo, una malattia. Gli altri facendo delle domande mirate con delle regole per non rendere troppo semplice la soluzione devono indovinare chi è il che vuol dire che hanno compreso dove si trova, come si comporta, come si manifesta, che sintomi dà eccetera e quindi è chiaro fare domande mirate ma vuol dire che tutti hanno appreso quegli indicatori quegli aspetti fondamentali di quella che è il microbo da una parte e la malattia dall'altra e quindi trasformarlo in un gioco finale indovina chi è il microbo insomma certo. e quindi sicuramente in questa ottica certo. insomma, ecco il gioco finale certo. a distanza la vedo un po più difficile però uh, con l'impersonificazione, ecco per questo avevo parlato dello storytelling e non è nulla di nuovo, però ecco, aiuta sì. sicuramente insomma è un po' anche la filosofia anche io voglio eh, perché giustamente eh, anche Giulia dice che non bisogna usare, allora secondo me bisogna essere molto, allora a parte che tutto questo materiale sarà messo nel moodle dei vari centri dei, dei centri quindi sarà tutto disponibile perché tutto questo corso è finalizzato appunto ad avere una serie di spunti, di risorse eh, per il prossimo anno per i centri se, quindi è chiaro che sarà condiviso lì eh, e questo è una cosa. L'altra cosa io ovviamente eh, la, la, a rigore io non eh, non sono d'accordo a crescere questi eh, come ho detto, insomma, questi batteri delle mani, delle cose eccetera, però non posso essere tanto cieca da non capire la potenza didattica di queste cose, quindi eh, è, è questo il punto, cioè se noi riusciamo a, a, a sciogliere in qualche modo questo nodo o quantomeno di eh, correre il rischio ma in proteggendolo, cioè limitandolo. Cioè questa è almeno la mia posizione. Se da un lato, se voglio essere rigorosa, dico assolutamente no, se però, però non. Cioè la stessa storia che non si possono portare organi, ma facciamo tutte cucine a scuola a questo punto, così gli organi si possono tagliuzzare. Cioè sono le foglie italiane. E, e quindi è un oggetto di discussione, legittimo, assolutamente legittimo. Uh, Giulia uh, vuole avere la parola non ho idea se tu puoi avere la parola se c'è il microfono certo che puoi avere la parola ma non so se hai il microfono nella tua schermata in alto penso di sì però vai Dunque qualcuno ha alzato la mano, Michela Varroni, non so se Michela può parlare adesso, Non mi sento più. Hai il microfono. Mattia, se potessi abilitare Giulia. Eh, se è possibile. Eh? Se potessi abilitare Giulia il microfono. Mi sembra strano. Ah. L'ho fatto io. Dovrei, dovrebbe poter parlare anche Giulia. Se adesso mi sentite? Sì, sì, sì, ti eh, sentiamo. Sì, allora, sì grazie. Ecco. Allora io volevo dire solo due parole su tutto, tutta questa serie di attività. Secondo me sono veramente proprio interessantissime, con una quantità di spunti ehm, che veramente ci, ci fanno diciamo, andare avanti. Detto questo, però, veramente lo dico con grande forza, non insegniamo ai ragazzi a coltivare batteri che non si conoscono. In questo momento, noi proprio come, come associazione di insegnanti di scienze, se proponiamo cose del genere, magari soprattutto a distanza, insomma, andiamo incontro, secondo me, a dei gravi problemi. Questa questione dei batteri, noi, Anna, ti ricordi, l'affrontammo tanto tempo fa, con tutto quel percorso sui microrganismi di indire sì. ed era un percorso che partiva dallo yogurt, eh, quindi dalla coltivazione dello yogurt e poi continuava per dimostrare che intorno a noi siamo circondati da microrganismi, continuava con, diciamo, con l'uva perché dall'uva pestata, senza l'aggiunta di nulla, quindi di nessun lievito, comunque avviene un fenomeno di fermentazione. E, ed era questo il tipo di ragionamento che ci aveva impegnato moltissimo, proprio nella ricerca di arrivare a questa considerazione che siamo circondati dai microorganismi, che questi sono spesso buonissimi e fondamentali, ma che se ne acchiappiamo uno cattivo, sono dolori, Insomma, ehm, ecco, io, io ci tengo molto a, a questa cosa perché è proprio come associazione che potremmo rischiare se la, se la proponiamo in giro. Non è un caso che tutte queste attività, non so se vi ricordate, prima tutti quanti hanno coltivato sulle piastre le ditate. E poi dopo si sono lavati le mani e poi dopo con l'alcol, ma adesso non la trovate più da nessuna parte. Non è un caso che anche la Pasquinelli, ma noi stessi, per fare il ragionamento, utilizziamo il modello come avete visto l'altra volta: dei brillantini sulle cose. Quindi io veramente invito proprio a non correre rischi. Insomma, cioè veramente non insegniamo a coltivare i batteri di qualsiasi tipo a casa i ragazzi. Ecco, questo è tutto. Poi Però, per diciamo, il resto è tutto, è tutto bellissimo. E poi la cosa della ossigenata, fatta a distanza. Ah, ecco. Dici. Sì, sì, l'insegnante lo può fare, poi dopo deve avere lo eh, fa l'insegnante, deve avere comunque un modo per smaltire, ma un modo serio per smaltirlo, in modo tale che i ragazzi capiscano che, eh, che si smaltisce, cioè. Non è da prendere sotto gamba, poi in un momento come questo in cui la gente è spaventata, come niente troviamo un genitore che, che ci prende per il collo, ecco so, solo questo, ecco, cioè, ma non è un caso che non si trova più su nessun libro da nessuna parte, queste attività che sono piaciute tanto a tutti, ecco. poi per il resto tutto veramente bellissimo. Ecco. Eh, eh, beh, cioè insistevo su questo punto veramente perché era stato un grosso problema anche per noi dover lavorare sui microorganismi però utilizzando solo quelli buoni eh, basta e comunque ringrazio le colleghe Grazie di queste attività sì. che saranno utilissime per tutti noi e basta ecco sì c'era l'altra collega che aveva chiesto di parlare aveva il microfono Aperto. Sì, si diceva anche della cosigenata eccetera. Io trovo che eh, guardando al, al prossimo anno, specie in questo momento storico, bisogna evitare di fare cose che possono in generare problemi di qualunque tipo, pericolosità o altro. Eh, guardando l'anno prossimo si può anche eh, pensare che l'insegnante, come diceva Simonetta, lo fa a scuola in un play, in, in un sistema controllato tra virgolette. Ammesso che insomma, è ammissibile a scuola farlo, e, e poi fa un video e lo fa vedere insomma, anche questo, oppure lo trova su web dei video. Quindi so, sono d'accordo, sono d'accordo, specie in questo momento, evitiamo. Va bene. Chi voleva parlare? C'era qualcuno? Ok, comunque. Siamo alle 19 e quindi è finito questo secondo incontro. Se per il prossimo incontro Franca e Rosanna prevedono dei materiali da preparare per tempo, magari li lima... Okay. Allora io saluto tutti. Allora io vi saluto, Maria. vi ringrazio, eh, ringrazio grazie. i relatori, ringrazio grazie. questa forte partecipazione e ci vediamo tra una settimana, il 9. Ok? Grazie. Okay. Grazie io, Mattia, io, grazie all'European School Alla prossima settimana. Grazie, grazie. E settimana e buon fine settimana. Buon fine settimana. Okay. Ci mancherai Mattia. Ciao. Come sempre, pure tu Anna, alla prossima settimana. Ciao. Ciao.